Sono Roberta Colombo, socia dell'impresa Colombo Pavimenti. È proprio qui che più di 30 anni fa è nata la nostra avventura, dall'idea di mio zio Colombo Giacomo Todino e da mio papà Colombo Luigi, prima piastrellisti e poi imprenditori. È subentrato poi mio cugino Paolo alla guida dell'azienda, unito poi da me e da mia sorella Miriam. Insieme abbiamo fatto crescere l'attività e abbiamo creato nuovi punti vendita. Infatti oltre alla sede dove ci troviamo ora, Bevera di Sirtori, abbiamo anche un showroom alle porte di Milano a Verano Brianza. Questo nel tempo ci ha permesso di aumentare il network di collaboratori tra architetti e eh, posatori e di aprire le porte all'estero, ad esempio fino in Nigeria. Grazie ai nostri collaboratori insostituibili e ai nostri tecnici qualificati la nostra missione è prendere per mano il cliente e accompagnarlo alla scelta di pavimenti e di rivestimenti aiutandoli a creare il loro ambiente ideale a che sia l'abitazione piuttosto che l'ambiente di lavoro. La passione e l'amore per il nostro lavoro ci ha permesso di essere i migliori. Ciao, sono Matteo Giovenzana, sono un maestro piastrellista di Assoposa. Mi occupo di posa pavimenti da circa 25 anni. E oggi siamo stati, siamo stati chiamati da Crino per fare una prova sulle loro frese diamantate. Visto che abbiamo avuto una problematica in un lavoro, in un cantiere, vogliamo vedere se eh, le frese della Crino soddisfano quelle, della, quelle che utilizzo di solito della concorrenza o sono addirittura meglio. Ci hanno portato, come vedete, due valigette queste sono le frese di diametri molto più piccoli, infatti leggiamo 6, 8, 10, 12, 14 mm e la loro particolarità è che all'interno hanno della cera, quindi eh, si possono utilizzare anche a secco perché la cera all'interno fa già da lubrificante. Questo tipo di set però non è moltissimo utilizzato da noi posatori perché eh, sono molto piccoli come diametro sono più utilizzati dagli installatori di boss doccia e tutto quello che gli accessori in un bagno o nelle cucine. Quello che interessa molto a noi oggi è quest'altra valigetta. Questo kit è un kit che presenta al suo interno sei frese dal diametro 22 al diametro 67. Eh, sono delle frese da montare su una smerigliatrice angolare e la loro velocità di lavorazione va dai 10 ai 13 giri l'attenzione che dobbiamo avere è comunque di lavorare sempre con dell'acqua per una miglior durata dell'utensile e una miglior riuscita del nostro lavoro o foro in questo caso adesso andiamo a aprirla giusto per capire cosa abbiamo ok le frese che ho detto prima la cosa che mi salta all'occhio subito è che comunque abbiamo in un kit una fresa da 35 mm che eh, non sempre la troviamo perché il nostro attacco dell'acqua è 30 mm o si è proprio talmente precisi se no bisogna andare a ritoccare il foro con una 35 io mi sento già contento e soddisfatto eh, la classica dello scarico di un lavandino o di un water una 67 poi abbiamo la nostra 22 per gli attacchi del vaso e le barre filettate abbiamo Ah, ecco una 40 e una 45, frese molto particolari ad esempio per installazioni di rubinetterie di aziende tipo Fantini che hanno un po' la loro linea di una certa gamma e servono anche questo tipo di frese che non si usano tutti i giorni ma in questo caso possono farci comodo. Dobbiamo fare un foro da 50 e due fori da 35 che è lo scarico di un lavandino acqua calda e acqua fredda classici. Partiamo dalla nostra 35, la montiamo sulla smerigliatrice. Okay. L'operazione che di solito si fa è quella di entrare a forare la piastrella. Come vedete, eh, come detto in precedenza, è sempre meglio e eh, consigliato utilizzare dell'acqua, uno per una migliore riuscita del foro e due per una, una, più durata, una, una lunga vita dell'utensile. L'ingresso comunque è sempre non perpendicolare ma leggermente inclinato per poi dopo andare a fare il nostro foro. a vedere i nostri buchi con le nostre frese dell'acrino come sono venuti ma dico la verità sono soddisfatto di questi fori eh, non posso lamentarmi ok adesso procediamo con abbiamo fatto l'attacco acqua calda acqua fredda con la nostra fresa 35 procediamo con la fresa da 50 perché siccome il lavandino lo scarico è un tubo da 50 Ricordiamo sempre che la velocità dei giri è comunque da 10.000-13.000 giri, quindi lavorare a alta velocità. Come abbiamo detto prima, è buona norma sempre l'utilizzo della guida di taglio, ma in questo caso facciamo vedere che noi sì la utilizziamo, ma solo per il discorso raffreddamento acqua. Poi faremo un ingresso con più inclinazione, intorno ai 30 gradi circa. la riuscita di questo foro e forse l'ho già detto prima ma non mi ricordo lo ridico attenzione che stiamo andando a lavorare comunque su una piastrella importante nel senso una piastrella della cotto d'est con finitura lappata e in uno spessore da 14 mm di gas porcellanato quindi una piastrella di un certo rilievo foro soddisfa le nostre esigenze ok come vedete abbiamo effettuato il classico foro per un lavandino lo scarico da 50 mm acqua calda acqua fredda da 35 mm dopo aver utilizzato le nostre frese per i fori che abbiamo visto prima ma devo dire che sono ancora integre eh, possiamo ritenerci posso ritenermi soddisfatto dell'acquisto e secondo me ne abbiamo da fare di buchi con queste frese hanno, hanno soddisfatto a pieno le nostre aspettative veramente un buon prodotto ottimo